Volontari di Scrooge Pins, come gli evasori italiani nascondono i soldi in Svizzera? Questo video mostra alcune strategie usate dagli italiani con conti neri in Svizzera o con conti fiscalmente neutrali in Svizzera. Si dice anche così. Come si nascondono i soldi evasi dal fisco? Quali sono le strutture offshore più usate per nascondere i soldi? Funzionano? Non funzionano? Buongiorno, sono Enzo Caputo con SwissBankingLawyers.com che vi parla da Paradeplatz Zurigo. Prima di tutto bisogna separare i soldi legalmente dichiarati da quelli non dichiarati al fisco. Ci vuole una separazione, soldi dichiarati soldi non dichiarati. La regola principale è di non contaminare il patrimonio dichiarato con pagamenti che derivano dagli averi non dichiarati. Questa continuazione è, è gravissima. Mai fare pagamenti mai fare un trasferimento dal conto nero verso un conto ufficiale il patrimonio fiscalmente neutrale o il patrimonio nero cioè quello nero è mantenuto da un trust o una fondazione di famiglia del Panama o del Liechtenstein, che funziona come una holding company questa holding company cioè questa fondazione di famiglia questo trust ha un regolamento che regola la successione del capitale occulto indipendentemente dalla successione ufficiale nel paese di residenza perché? perché deve regolare la successione del capitale non dichiarato il trust detiene, abbiamo detto, una società offshore una cosiddetta underlying company trust, società offshore, underlying company spesso la società offshore è una BVI company una British Virgin Island Company che detiene il conto in Svizzera non è mai il cliente direttamente a suonare, è una BVI company ma può essere anche una società svizzera con azioni al portatore o una società del Panama. Il contratto di apertura conto lo firma il direttore nominee della società offshore delle British Virgin Islands e mai direttamente il cliente. La firma del cliente non compare mai. Solo sul formulario A appare il nome del vero cliente, cioè del beneficiario economico, cioè del Beneficial Loan. Terminologia molto importante questa. È il nominee director che dichiara il nome del beneficiario economico o beneficio londra alla banca mediante il formulario A. Cioè è il nominee director che firma il contratto con la banca. La combinazione delle azioni al portatore con il segreto bancario è una strategia micidiale per occultare e proteggere il patrimonio. Di I direttori delle società offshore sono cosiddetti nominee directors che sarebbero direttori fiduciari e non veri direttori che gestiscono una società operativa. Non hanno niente a che vedere i veri direttori, sono solo nominee directors, non finisce qui. Anche gli azionisti delle società offshore sono cosiddetti nominee shareholders, cioè azionisti fiduciari. Il nome del cliente, che è il vero beneficiario economico, non compare mai, ma è sempre mantenuto, blindato e protetto è occulto. La Svizzera è ancora uno dei pochissimi paesi al mondo che possiede ancora le cosiddette azioni al portatore, le cosiddette bear shares. A causa dei ricatti dell'Europa Unita, delle pressioni enormi dell'Europa Unita, i giorni delle azioni al portatore sono contati. Non ci saranno ancora per lungo tempo. Le ricreste di gruppo che l'Italia tiene già pronte nel cassetto, mirano al beneficiario economico, cioè al beneficial owner, che è la figura più importante sul mitico formulario A. Chi ha ancora soldi in Svizzera, anche occultati da strutture offshore, sarà scoperto al 100%, o con le richieste di gruppo, o al più tardi con lo scambio automatico di informazioni. Ti posso solo raccomandare di non perdere tempo ora. Approfitta ora dei benefici della volontaria di disclosure bis e falla con noi, subito.